Un giorno in più pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io Come si fa ti lunedì, come si fa se resti qui Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino Ciao, benvenuto in questo nuovo video oggi andiamo a fare una cosa che di solito mi piace molto fare cioè prendere una canzone e farci tecnica sopra eh, perché secondo me è più bello perché è più divertente il basso elettrico è difficile da suonare eh, da solo devi prenderti magari una batteria già insieme o qualcosa ma se riusciamo a prendere una canzone vera originale eh, allora il divertimento è ancora più, più grande secondo me oggi ho preso questo pezzo di levante eh, pezzo di me si intitola e andiamo a usare oggi Moises Moises è, è partito per togliere, togliendo degli strumenti eh, poi si è espanso e, e adesso è veramente una figata eh, infatti ti farò vedere alcune cose che poi possono essere molto utili eh, appunto per, per lo studio innanzitutto beh, bisogna caricare la traccia eh, una volta si poteva tramite video di YouTube caricarlo invece adesso bisogna eh, caricare manualmente da, da PC o, o da telefono eh, la traccia audio. però una volta che ce l'ha sopra lui, ti divide le tracce e le vedi come un mixer. Adesso io ho tolto il basso, quindi se volessi sentirlo, ho tolto il mute. Cosa okay, sono io? Come si fa? Dimmi Come Adesso lo tolgo? Se resti qui. Buongiorno, qualunque! E il basso non c'è più, e quindi io posso prima ascoltarlo con il basso e poi toglierlo e andare a suonare. Eh, così, volendo, potrei anche togliere degli, degli altri strumenti. Eh, andando avanti poi un'altra cosa, adesso ti faccio vedere alcune potenzialità di Moises, poi vediamo le, le, la canzone nello specifico, un pezzettino, che useremo il plettro, quindi ci esercitiamo oggi con il plettro. Eh, se è troppo veloce il pezzo, eh, io qua a 180, posso rallentarlo. Mi ricorderò di dimenticarti dentro un sistema. quindi se non ho ancora la tecnica per suonarlo a 180 posso rallentarlo e comunque come senti la qualità è ancora, è ancora buona. Un'altra cosa carina, soprattutto se eh, nella band che suoni hai delle cantanti che ti cambiano la tonalità, è quella che lui te la, te la può cambiare al volo, quindi adesso eh, partiva con, eh, con il Do, no? era in Do. Allora facciamo partire ok, questo qua era in Do parte con il primo accordo voglio alzarla? la facciamo, aiuto <ride> adesso non ho la versione premium qua possiamo, vabbè ah di mezzotto non me lo fa fare Re bemolle tra l'altro, questa, volevo farti vedere, è proprio è ancora la versione gratuita, puoi caricare fino a 5 tracce al mese, altrimenti è tutto libero e puoi fare molte cose in più ancora. E qua vai in bemolle, ti puoi cambiare la tonalità, ripristina e lo riportiamo normale quindi già solo queste due cose eh, sono veramente un'implementazione per chi si mette lì e studia comodissime eh, quindi andiamo a vedere la canzone in sé e quindi la, la parte di plettro principalmente il riff va a giocare tra il Do e il Fa io li prendo sulla stessa corda perché così utilizzo prima di tutto un, un suono della corda più simile senti se andavo sulla corda di Re eh, il suono diventa un pochettino più piccolo perché la corda è, è, è più piccola più fine e quindi ha un suono diverso quindi per mantenere l'uniformità di suono e poi è anche bello comunque fare lo slide si possono usare anche delle note di passaggio uso il Do tasto 3 corda di La ed il Fa eh, tasto 8 corda di La. Eh, come riff tengo questa cosa qua Quindi senti giù, giù su, ghost e giù. Poi chiaramente ogni tanto magari ci aggiungo una nota nella pausetta prima della ghost oppure sull'ultima nota lunga. Che comunque di base quando si usa il plettro bisogna un pochettino imitare i nostri amici chitarristi nel movimento cioè per tenere il tempo poi non, non suono sempre suonando toccando la corda però il movimento della mano deve essere questo per mantenere la, la direzione ed il giusto tiro quindi di base andiamo a giocare con il Do e con il Fa e poi possiamo mettere alcuni abbellimenti ad esempio se prendiamo la parte finale va sempre a fare Do Fa perché poi ci sono delle piccole variazioni che puoi andarti a, a trovare <sussurra> al finale dove alternava sempre il do e il fa. Nelle strofe ogni tanto anziché tornare sul do eh, va, va a prendere un, uh, un mi. Proviamo a prendere una strofa se la trovo. Hai subito il weekend a ricordare noi nel film di via Colvetto. Tome l'infischio dici a me. Hai subito il weekend a ricordare noi nel film di via Colvetto. Tome l'infischio Domani un va. altro giorno con te. E all'improvviso mi. Poi qua va a prendere il pre-ritornello. Nel pre-ritornello vai a fare La, Do. seconda del ritornello questo fa può essere più lungo o più corto uh, il ritornello va sempre a fare do fa mi fa e poi cosa abbiamo ancora principalmente è, è questo tutto il giro uh, va, va su, su queste note qua quindi è un'ottima canzone per esercitarti non vuoi farlo col plettro nessun problema fallo con le dita Anche la ghost note puoi farla e puoi mantenere comunque la, la, la, stessa, la stessa intenzione. Bene, grazie per aver seguito il video, uh, fammi sapere se ti piacciono questo tipo di, di video, fammi sapere se conoscevi questo Moises e anche le nuove funzionalità di Moises e noi ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao, a presto!